multifactor è per tutti chiunque può essere collaborativo certo ci saranno persone che sono intrinsecamente competitive che non potranno mai entrare dentro multifactor ma va bene non è che deve essere per tutti ma la stragrande maggioranza delle persone può e vorrebbe essere collaborativa semplicemente non riesce a trovare il modo di fidarsi agli altri di essere collaborativo in un mondo, in una struttura sociale che è fortemente competitiva. Ecco invece che creando delle, eh, degli ambienti che siano intrinsecamente, strutturalmente collaborativi, tu dai la possibilità alle persone, che pure vogliono lavorare in maniera autonoma, di non dover sottostare all'idea che autonomo sia competitivo. No! Possono avere un'attività un autonoma, Possono portare avanti i propri sogni, possono portare avanti la propria attività, ma all'interno di un ambiente collaborativo. E non perché sia un luogo dell'utopia, totalmente staccato dal resto, ma perché è un ambiente fatto da persone normali, che fanno lavori normali e che all'interno di una struttura sociale con delle regole particolari riesce a collaborare. E riesce a collaborare in maniera sicura, fidandosi degli altri e senza la paura di. Eh, esporsi troppo. Ecco, la multifactory è uno strumento che aiuta persone normali a esprimere se stesse, chiaramente all'interno di una dimensione di lavoro autonomo, in maniera collaborativa, con meno rischi e con una maggiore probabilità di successo.